Ciao, oggi volevo farvi vedere una cosa che mi è stata chiesta davvero tanto. Io ho già fatto un video su come importare dentro Blender un modello realizzato in ZBrush. Però molti disegnatori di fumetti hanno utilizzato per anni e utilizzano ancora SketchUp, che è questo programma qua. Quindi viene piuttosto spontaneo chiedere come faccio a portare un modello di SketchUp in um, dentro Blender o appunto un altro programma, soprattutto perché SketchUp ha la eh, 3D Warehouse che è questo, questo deposito enorme di modelli già pronti che sono soprattutto di architettura e di arredamento e vanno benissimo insomma per, per poter soprattutto nel mestiere dell'illustratore dove uno non è che ha sempre voglia di... Eh, di costruire da capo un'intera sedia d'ufficio o qualcosa del genere allora vediamo un po' come si può fare bisogna prima di tutto appunto avere un modello in questo caso per esempio ho fatto l'esempio un attimo fa di una, di una sedia d'ufficio proprio perché potrebbe essere qualcosa di particolarmente scomodo da, da dover modellare a mano da zero insomma allora, quando abbiamo individuato il, il modello che ci piace fate anche caso alle dimensioni, a quanto è grande o cosa, insomma evitate magari quelli enormi, vedete voi comunque. Ovviamente siccome questo è una, questa warehouse è, ci sono modelli anche eh, inviati dagli utenti, non tutti sono di gran qualità. Allora, questo è un, il modello che ho appena scaricato. Eh, se faccio doppio clic, ehm, se ci faccio sopra doppio clic, posso vedere che spesso è costituito da vari pezzi che possono essere mossi separatamente e tutto quanto. Eh, non sempre sono fatti bene appunto. Comunque, i, da SketchUp la procedura più semplice probabilmente è esportare in OBJ, secondo la mia esperienza. Quindi scegliete come formato di file OBJ e eh, date un nome al file e mettetelo da qualche parte tra le opzioni importanti sono esportare solo la selezione in maniera che per esempio la donnina non viene esportata o altre cose selezionate quello che vi interessa e fate esporta solo la selezione dopodiché queste potete lasciarle deselezionate però se vi interessano i materiali dovete esportare anche le texture cioè ehm, alcuni materiali sono fatti solo da colori altri materiali hanno delle vere e proprie immagini questo esporta anche le immagini dopodiché io di solito scelgo un unità di misura in maniera da sapere almeno in che unità di misura è l'oggetto ok esporta bisogna aspettare che venga esportato il documento dipende da quanto è grande da quanto è grande il modello Esportando così in OBJ eh, è un formato molto standard e eh, che funziona con molti programmi 3D. E allora qui siamo in Blender, posso cancellare il cubo base e posso andare ad importare, import, quindi eh, anzi vediamo un attimo vi metto il, eh, i tasti eh, in maniera che si veda quello, quello che premo e che non premo sulla... Sulla tastiera vediamo perché non sempre funzionano. Ah eccolo qua, ecco, <ride> scusate. Allora importa, così potete vedere in basso a sinistra quello che premo. Importa Wavefront OBJ, vado nella mia cartella e seleziono. Tra le opzioni interessanti c'è Image Search appunto, che va a cercare le immagini in una sottocartella. Fate caso, quando esportate in OBJ vi trovate non solo il file OBJ, ma altre due cose. Vi trovate il file OBJ che contiene la geometria, un file MTL che contiene la descrizione dei materiali e una cartella che contiene le texture. Queste sono delle immagini che vengono poi messe sul modello. Quindi se voi dovete portarvi in giro questo modello, dovete portarvi in giro sempre tutti e tre gli oggetti, l'obj, l'mtl e la cartella con, con le immagini. Quindi qua in Blender, mettendo image search, gli dite di andare a cercare le immagini nella sottocartella con lo stesso nome. Allora, eh, le opzioni le altre le sto lasciando di default e facciamo Importa. Ed ecco qui il mio modello. È stato importato correttamente e ci sono anche i materiali, andiamo a vedere. E, eh, il, eccolo qua, il computer aveva delle texture e sono state conservate, quindi se sono in questa visualizzazione vedo solo i, il colore dei materiali, se sono in questa o in questa posso vedere anche le texture. Allora, i, il modello è stato importato e lo vedete qui, è stato importato questa è una caratteristica dell'OBJ come unico oggetto. Quindi è un unico oggetto eh, che se mi metto a portarlo in giro e tutto quanto eh, si muove tutto insieme. Può andarci bene però potremmo anche mh, volerlo separare. Allora come faccio? Mh, devo andare in Edit Mode e quando sono in Edit Mode l'oggetto eh, è costituito da tutti i suoi vertici. Di solito di default sono già tutti selezionati. Adesso li vado a deselezionare con Alt A. Allora, con A, A eh, se io clicco A, seleziono tutti i vertici, Alt A li deseleziona tutti quanti. Allora, per esempio, voglio portare fuori il computer. Qual è il modo più semplice? Allora, il modo più semplice è posizionarsi sopra l'oggetto e premere la L. Se voi premete la L, vengono selezionate eh, tutte le geometrie collegate L, L sullo schermo, poi io quello che faccio è premere G e provare a spostare. Se si muove tutto quanto sono riuscito a selezionare tutto. Ora premo la P sulla tastiera di, eh, per separare e scelgo selezione. Ora eh, è stato staccato questo computer dal resto degli oggetti. Sono ancora in edit mode sulla scrivania per cui se premo tab esco dall'edit mode ed ecco qui che ho due oggetti separati. Eh, ovviamente ha preso il nome scrivania 001, con F2 posso cambiargli nome e chiamarlo PC e ora questo è indipendente da tutto il resto. E Quindi allo stesso modo posso tornare qui, premo eh, di nuovo Tab per entrare in Edit Mode e qui di nuovo Alt A per deselezionare tutto per sicurezza, con L seleziono quello che c'è. Però qui mh, ci sono moltissimi pezzettini. Quindi potrei facilmente mh, dimenticarmi qualcosa, vedete se sposto, quindi forse la L in questo caso non è la soluzione giusta. Quindi premo Alt A, mi metto di lato, premo B per box, la selezione rettangolare e seleziono il grosso di quello che mi interessa. Dopodiché se voi premete CTRL più sulla tastiera la selezione si allarga ma non esce mai... Eh, al di fuori del, delle geometrie separate, quindi non si allargherà mai a, a, ad altre geometrie, quindi alla scrivania. Se adesso premo la G e sposto, mi accorgo che ho selezionato quasi tutto. Sono rimaste fuori queste cose perché, perché come ho detto, per quanto voi premiate CTRL+, non si sposta mai a queste altre geometrie. Allora, un'altra caratteristica di Blender è che seleziona solo quello che si vede. E quindi vedete questa rotella in alto, questa qui, è rimasta fuori perché non era, annullo un po', perché non era visibile. Era dall'altro lato. Quindi deseleziono tutto quanto. È importante mettersi in modalità trasparente se vogliamo selezionare tutto. La modalità trasparente eh, la si ottiene con un maiuscolo Z oppure con questo tastino qui adesso quindi maiuscolo z torna normale maiuscolo z diventa tutto trasparente quando è tutto trasparente quindi in questa modalità di visualizzazione quello che seleziono viene selezionato anche se è al di là e quindi non visibile premo di nuovo la b seleziono questo sposto anche un po la visuale magari sempre con la b seleziono ancora stando attento a non andare sulla scrivania e adesso premo CTRL più un po' di volte fino a quando vedo che la selezione non si allarga più. Adesso se provo a spostare mi sono accorto che sono rimaste solo un paio di isolette. Allora o di nuovo mi metto in un'angolazione buona come qua e premo la B di nuovo oppure posso mischiare il metodo di prima e quindi quando ci sono sopra premo la L e viene selezionata tutta quest'isola. Quindi adesso vado di là, mi manca quest'altro. L e ho selezionato anche quest'altra isola. Magari è meglio mettersi in selezione a facce, sinceramente non l'avevo fatto. Sposto la sedia, sì, eh, annullo, ho selezionato tutto e ora non devo fare altro come prima, a parte che posso ripristinare la visualizzazione normale, premo la P e faccio selection. Ora premendo tab per tornare in object mode, ho la sedia separata e quindi con F2 posso cambiargli il nome sedia e adesso questa è separata. Un altro trucchetto che vi posso dire è che eh, lavorando in architettura è meglio, ehm, almeno io preferisco muovere gli oggetti eh, non del tutto liberi, ma con lo snap alla griglia. Per attivarlo basta premere maiuscolo tab, in questo modo adesso quando sposto la sedia si sposta solo nei, nei punti della griglia. Eh, se vi mettete tra l'altro dall'alto eh, o di lato i punti della griglia sono più piccolini e si riesce a spostarsi eh, con più precisione eh, però comunque sempre a, a, a step che è un, un po' più semplice nel, nella gestione della, delle cose architettoniche insomma. Un'altra cosa che vi posso dire che è utile è che adesso per esempio se la lampada non l'ho spostata, abbiamo spostato il computer, perché per esempio nella mia scena non lo voglio lì, ma lo voglio qui. Allora, prima di tutto vedete che eh, quando adesso vado a ruotare questo computer gira attorno ad uno strano punto, è il suo centro come era rimasto prima. Cioè come è arrivato da SketchUp, il centro dell'oggetto si trova qui al centro della scena e vale per tutti gli altri. Viene evidenziato da Blender con un puntino giallo, no la sedia per esempio ce l'ha in un altro posto. Il centro dell'oggetto è quello attorno al quale nella maggior parte dei casi avvengono le trasformazioni, poi si può scegliere comunque. Però di sicuro per questo computer non ha senso che il centro dell'oggetto sia lì, ha senso che sia su di lui. Se io faccio tasto destro su un oggetto posso fare set origin, origin to geometry. In questo modo adesso vedete il punto si è messo diciamo al, nel, nel punto intermedio di tutta la geometria e quindi se adesso vado a ruotare, eh, blocco la z in maniera, ruota attorno a questo centro se proprio non è quello il punto che volete mettere perché comunque si trova a mezz'aria per esempio per la sedia non ha molto senso questo centro allora un'altra cosa che si può fare è spostare il, il cursore nel punto in cui si vuole il centro quindi va, eh, vado a inquadrare la sedia di sotto se io premo maiuscolo tasto destro il cursore si sposta nel, nella posizione in cui ho cliccato siccome qua non c'è nessuna nessuna geometria qui sotto non c'è un tappo eh, non l'ha beccato perfettamente essendo qui eh, ovviamente lui cerca per esempio se faccio maiuscolo tasto destro qui vedete che si è posizionato su questa faccia qua giù la faccia non c'è quindi se io faccio maiuscolo tasto destro su una ruota la becca se lo faccio qui me lo mette sulla parete del tubo vedete che è nel posto sbagliato un modo col quale posso risolvere è entrare in Edit Mode, selezionare il, quello che mi interessa, quindi per esempio questo cerchio e adesso con maiuscolo S posso scegliere di spostare il cursore nella selezione, Cursor to Selected. Adesso il cursore è stato messo al centro delle facce che ho scelto, posso uscire dall'Edit Mode, tasto destro, Set Origin, Origin to 3D Cursor e adesso l'origine è messa lì. Per esempio se la voglio mettere per terra potrei semplicemente selezionare una faccia qui, una lì, una lì, quelle più basse diciamo di, di queste ruote. Eh, adesso posso fare maiuscolo S, cursor to selected ed ecco che il cursore va in mezzo alla selezione quindi qua giù. Esco dall'edit mode, tasto destro, set origin, origin to 3D cursor. In questo momento quindi ho spostato l'origine lì ed è eh, molto più facile, se voglio ruotare l'oggetto, ruotarlo esattamente attorno al suo centro. Adesso, dicevo, se io prendo la scrivania e la porto in giro, eh, il computer rimane fermo. Quindi un'altra cosa che si può imparare a fare è di eh, far diventare un oggetto genitore di un altro. Voglio, per esempio, che il mio computer si, sì, lo voglio spostare, lo voglio mettere qua e lo voglio ruotare. Però quando sposto la scrivania voglio portarmi dietro anche a lui. Allora cosa faccio? Seleziono l'oggetto figlio, poi con il tasto maiuscolo seleziono il genitore. Vedete che eh, il genitore rimane di un arancione più chiaro e l'altro è di un arancione più scuro. Se io seleziono più di un oggetto, l'ultimo che seleziono è sempre di un arancione più chiaro e in qualche modo è un oggetto più importante degli altri, l'ultimo che ho selezionato. Quindi PC scrivania col maiuscolo e se premo ctrl p che sta per parent posso dire set parent to object in questo modo adesso il computer è stato assegnato come eh, diciamo figlio della scrivania e anche lo vedo qua nella, nel, nella descrizione della scena vedo che scrivania se apro il triangolino c'ha pc sottostante al, al suo interno quindi adesso se sposto la scrivania si sposta anche il computer. Ovviamente sono ancora libero di spostare il computer altrove e poi di nuovo se prendo la scrivania, quindi in pratica eh, applicando una, una modifica al genitore, la modifica viene apportata anche a tutti i figli, mentre invece eh, all'inverso se sposto, se modifico qualcosa su un, su un oggetto figlio, non, eh, non succede niente al genitore. Quindi, questo è il modo nel quale mh, che, che io preferisco per portare oggetti da una parte all'altra. Adesso, con, con maiuscolo tab, un attimo disabilito lo snapping, ecco, torno qua adesso ovviamente siete dentro blender quindi potete fare quello che volete finire di, di costruire la scena a vostro modo potete illuminarla potete fare insomma quello che, che normalmente potete fare dentro blender se ci sono come ho già detto nell'altro mio tutorial potrebbero esserci delle stranezze negli oggetti a livello di, di, di texture qualche effetto strano eccetera ricordatevi di andare su ehm, sulle proprietà delle, della geometria geometry data e fare clear custom split normals data se per sbaglio vi accorgete che ci sono come erano nel caso di questa lampada vedete adesso annullo vedete che ha un, uno che non è perfetta che ha, che ha degli, degli effetti strani capitano esportando una geometria da, da SketchUp o da altre parti ricordatevi se vedete un aspetto strano di questo clear eh, split normals data insomma e quindi niente adesso è qui eh, adesso ho migliorato un attimo le ombre e quindi potete farci quello che volete insomma ecco qua spero che sia stato utile perché molti sono i disegnatori che utilizzano ancora SketchUp però come sapete io personalmente comincio decisamente a usare Blender per la maggior parte delle cose che faccio in ogni caso diciamo che eh, preferisco ormai ci ho preso mano e lo preferisco non c'è nessun motivo per non continuare a usare Sketch però di sicuro non possiamo eh, pensare di ottenere tutto quello che, che otteniamo qui dentro insomma per esempio eh, il, il, un rendering di questo tipo appunto, molto più realistico è eh, decisamente difficile soprattutto appunto gestire le ombre e le luci Comunque anche in Blender potete facilmente ottenere un rendering eh, non realistico Utilizzando invece che quindi simile a quello di SketchUp, andate a vedere gli altri miei video sull'argomento. Comunque, insomma, se voi invece di IV scegliete Workbench eh, avete un, un rendering molto più simile a quello appunto di, di SketchUp, in cui avete semplicemente i De delle linee più semplici e oppure appunto sempre con i vi eh, ricordatevi che potete sempre eh, attivare eh, freestyle che vi permette nel momento in cui fate un render di avere le righe attorno ai vostri oggetti vedete sono venute delle belle righe de ci sono mille opzioni per freestyle magari mh, vale la pena un giorno anche vederle comunque insomma i ci sono vari motivi per poter volere un po portare un oggetto dentro Blender e spero che, che questo video possa avervi chiarito alcune cose. Grazie mille e alla prossima!